Dimmi cosa c'è in questo nuovo video che sta oggi, raga. E benvenuto in un nuovo vlog, in un nuovo vlog. veramente allora, ho appena finito di registrare un video con questo ragazzo. Un video veramente figo molto divertente che vedrete sia sul mio che sul tuo canale. Questo ragazzo si chiama Nazi, no, non ve lo dico, non so se dirvelo come si chiama. La batteria in carica dell'altra videocamera. Perché nel, be nel bel mezzo del video si è scaricata. Quindi ora la dobbiamo mettere in carica Raga, allora vedete ho venduto Ho venduto la sigaretta elettronica Però tranquilli che me ne sono, me ne faccio un'altra Ah, sono tre giorni di vacanze Mamma mia, che bello Ah, raga, voi dovete sapere che da casa mia Non mi vedrete mai, ma si vede la torre Eiffel Guardate, quella è la torre Eiffel, ragazzi Ve lo giuro, ve lo giuro tantissimo Quella è la torre Eiffel E poi c'è cioè, qui, è veramente un bellissimo panorama Allora, in questo momento non so veramente cosa fare Indominate, non so cosa fare come non incazzaro la divina Ah, contro luce Ah, ah, ah, ah, ah. Ora faccio una storia dove dico Vlogma! Signori Belli patatoni indovinate che sto facendo Il Vlogmas Che vi fate fare per Natale? Raccontatemi un pochino Se devo recuperare Devo recuperare solamente Geografica a diritto E quella bastarda Di merda di italiano Tacci sua Che mette i voti Il voto più alto che ha messo è 9 Mette i voti bassi In culo Allora cioè, me, vabbè tanto ho, lo sapete Quello che mi ha me il 4 e mezzo E io io voglio invece la macchina Il problema è che Come ho detto nel video Va con il monopattino a scuola Diritto raga è una stronzata Veramente però Cioè è impicciatissima Un botto impicciato Poi geografia è tutta a colori Tutte le mappe che tu dici Ah porca mignotta Che è una cazza, Vado a vedere le mappe Eh se, se sei cartonico come me È un po' difficile vedere i colori Perché tutte tipo Le guerre dove sono state Le colorano tipo in Da faccio un esempio In rosso le guerre In blu il territorio In marrone Mettono la merda mer cioè, io sta cose non le vedo, non ci riesco a vedere Quindi è un po' difficile per me studiare geografia Signori Bentornati Siamo passati un po' di, di tempo è passato E io sto giocando la play Sì E raga mi so comprare la sigaretta no Che roba ma oh, questo qua è il controller del no, merda no, no non è morto Effa Cazzo scarto Io Ho di insufficienti Eh l'ho detto io Cazzo e sto video lo chiamerò niente più video sullo svago Così vi verrò prendere in colpo e lo faccio a video clickbait Così il mio caro Pisa sarà felice e Anche perché con quella nuova a manetta Sì oh, wow. oh lei. Guardate che roba Porco cazzo Ragazzi nel frattempo mi sono dimenticato che stavo facendo un video Mi sto demoralizzando perché ho perduto la mia sigaretta Poi, raga è una cosa materiale, però Cioè, con quella sigaretta, comunque avete visto il video dello sbago Cioè, sono diventato comunque... Mi sono stato a crescere per quella sigaretta, io Eh, ragazzi, regà, mi vado a sensi colpa Perché vedo Cioè, è come quando tu veni cane Fra, mi sto a sentire male, fra Mi senti? Ciao, fra Ciao, <ride> Sto come ieri, fra <ride> Ma tu, c'è cioè, ancora il suo di Damiano? Ah, quindi, quindi non ti è arrivato nessun messaggio che? Eh? Ah, ma senti, ma il 22 Damiano mi stava a dire che voi bastardi state a casa tua Cioè, tu e Damiano state a casa tua Mentre gli altri vanno all'Oion, però a me e l'Oion non mi vanno a andarci Cioè, gli altri No, non mi va di stare con voi due Però, cioè, gli altri che cazzo fanno? No, no, tu dimmi a che chiedi Ma lo so, Sofia Che cazzo è Sofia? Che Cazzo Oh che vuole Vittoria che ti vi rompe Ma Vittoria è fidanzata Vittoria fidanzata Ha detto a tutti. Dai Vittoria Guardi tu che palle Mamma mia No avevo detto a Iasmo Vittoria mi frega un cazzo Guarda Non chiede Perché Ok Cioè così usciamo che voi state tutto il tempo a baciarvi Ma non voi eh Oh ho trovato il reghetto Filippo Cioè nel senso che quando se tutti ci evidenziamo che coglioni. Cioè poi rimango io l'unico che. che cazzo fa? Allora penso la batteria si è caricata. Ci ho messo tipo tre ore per caricarla. Però sì. mi era venuto il dubbio se avessi sbagliato il verso. Però comunque in sostanza la sigaretta, la nuova. Cioè sta a quattro lavorando nell'altra testa. Sì, sta sì. sì, che sto a fare il video. La sigaretta è questa qui. Cioè sembra piccola, ma invece è grande quanto la mia faccia più o meno. Ma te stai zitta, ma come fai fare allora, il video Allora, è liquido, ho messo il Leisenberg Oh, ricca, ma che cazzo Dai, raga che cazzo, ma rega ciao. La oh. <ride> nah, prima l'ho fatto uscire, quindi se faccio così è perché Ho fatto questa cosa, no? Perché ho fatto questa cosa? Dai, raga.. Mi ricordo, quando tu lo fai uscita naso Essendo, diciamo, più o meno a vapore Il naso te goccia Infatti è parecchio fastidio quando lo fai dal naso Reggardo, devi stare zitti di vero, che cazzo? Il pezzo che stimo che Dai, che coglioni Mi devo fare imparare dalla svaba a fare i cerchi, perché io non sono capace a farli Non ci riesco, l'ho appena fatti ma non ci riesco, però Perché sei ma vaffanculo, sei capace tu invece Raga comunque, secondo il mio parere Ve lo dico tutto Ma, ma c'è il gatto qui, non l'avevo visto Sono ancora piccolo, non puoi essere duro No fra, sto a far video Dopo non mi frega niente Sto a far video Guarda che sto Sto a fare una cappa <ride> Poi il latte miele è uno di quelli che mi piace più Giusto fra? Ma sembra non l'ha mai sentito l'atteniere, che cazzo dici? Ah, ma il cattiveria! Fra io e te non ci parlo più! Ci vediamo domani, nel prossimo vlogmas, sempre alle due e mezza. Se ah. Gesù Cristo va bene insomma. Ti stai cita. Mi fai finire il video? Porca miseria. Allora, ci vediamo. Stai zitta. Boh. Ci vediamo domani, sempre alle due e mezza. Per un altro vlogmas. seguitemi. Dove potrete escludermi. Oh, ma non so. Porca mia nota. Io avevo detto che alle nove e mezza. Mettevo una foto su Instagram. Mi sono dimenticato. Che roba. Che roba. Non seguite su Instagram, Francesca.